competenze. Passeremo poi al codice tributo per l'utilizzo del bonus carburante istituito dall'Agenzia delle Entrate per le imprese della pesca e ancora ci soffermeremo sull'apertura delle domande di accesso al tax credit eh, librerie. Concluderemo la carrellata sullo smart working semplificato eh, prorogato fino a fine anno. Come di consueto, l'ultima tappa del giorno sarà sulle pagine eh, economiche di Corriere.it. Ma entriamo nel vivo delle notizie, rifinanziamento del fondo, nuove competenze. In arrivo un miliardo di euro con il decreto firmato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Si attende ora per uh, l'ufficialità del testo la firma anche del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sono diverse le unità in arrivo, si volge lo sguardo per quanto riguarda la formazione al digitale e ai temi green. Copertura totale della retribuzione, uh, in caso di riduzione dell'orario lavorativo. Eh, ricordiamo che il fondo nuove competenze istituito eh, dal decreto rilancio all'inizio della pandemia eh, permette ai datori di lavoro di eh, recuperare il costo del personale impegnato in percorsi di eh, formazione. Eh, ritorna quindi con una veste rinnovata, i dettagli e le istruzioni saranno pubblicate ad ottobre eh, con un avviso pubblico ad da parte dell'AMPAL, a cui è affidata la gestione della misura. Passiamo ora al fisco, bonus carburante per il secondo trimestre 2022. Per le imprese della PESC arriva il codice di tributo per utilizzare in compensazione il credito d'imposta pari al 20% delle eh, spese sostenute nei mesi di aprile, maggio e giugno. La sequenza di cifre da utilizzare e quindi da indicare nel modello F24 è stata istituita con la risoluzione numero 48 del 14 settembre. 2022. Come di consueto dall'Agenzia delle Entrate arrivano anche le istruzioni per la compilazione eh, e quindi per l'utilizzo del bonus carburanti. Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale della risoluzione allegata all'articolo. Da oggi poi 15 settembre fino alla scadenza del 28 ottobre è possibile eh, presentare domanda per l'accesso al Tax Credit Libreria 2022. Desse destinato agli esercenti che svolgono attività commerciali nel settore della eh, vendita al dettaglio di libri nuovi o usati in esercizi specializzati. Per le spese sostenute durante eh, il 2021 eh, si ha diritto a un credito di imposta fino a un massimo di 10.000 o 20.000 euro. Il valore più alto è riservato esclusivamente alle piccole librerie. Tutti i dettagli e le istruzioni per procedere con l'agevolazione, che ritorna di anno in anno, eh, sono contenute nell'articolo dedicato alla domanda d'accesso al tax credit. Ma torniamo sul fronte lavoro per una notizia che riguarda il nuovo smart working semplificato eh, che viene prorogato fino al 31 dicembre 2022, quindi slitta l'avvio della disciplina ordinaria al prossimo anno. La novità arriva a sorpresa tra gli emendamenti approvati in sede di conversione del decreto aiuti bis, quindi dal punto di vista eh, pratico il ritorno agli accordi individuali per il lavoro agile eh, passa al prossimo anno. Passiamo ora alle pagine eh, economiche del Corriere.it. Eh, come già eh, nei giorni scorsi eh, l'apertura è dedicata al super bonus e alle novità in arrivo eh, in primo piano poi i numeri eh, del giorno, un calo del 2,6% per quanto riguarda i consumi dell'elettricità ad agosto, calo che per quanto riguarda l'industria energivora arriva al 15,2% eh, crescita invece segno più 1,3% per le vendite di luglio del settore commercio e un aumento del 4,2% si è confrontato con il 2021 diamo uno sguardo alle opinioni presenti sulla pagina economica del quotidiano di via Solferino, il terzo polo, traceto medio ed elite che cambiano, caccia ai voti di Calenda e Renzi è l'opinione di Dario Di Vico Ferruccio De Bortoli invece eh, si sofferma sui decreti sostegno 8 miliardi inutilizzati, caccia ai tesori nascosti l'Europa frena, la Milano al Musa la ripresa rimane agganciata al PNRR questa l'opinione di Daniele Manca, in evidenza poi la notizia di Enrico Aiello, nuovo direttore generale della Consob. L'energia eh, rimane sempre protagonista sulle pagine eh, dell'economia, tetto al prezzo dell'elettricità prodotta senza gas a 180 euro. Un focus su come funziona. Eh, ma soffermiamoci adesso: proprio sul fronte della caro energia e della eh, necessità di eh, tagliare i consumi, eh, sul sul regolamento UE, con eh, le domande e le risposte raccolte nell'articolo eh, a cura di Fausta Chiesa e Fabio Sabelli. Picchi, fasce e elettrodomestici. Come funzionerà in casa il taglio del 5%? La prima domanda a cui si risponde riguarda i tempi di eh, attuazione del regolamento sulla riduzione dei consumi. Le indicazioni devono essere recepite dai singoli eh, paesi e guardando eh, in casa sicuramente sarà il prossimo governo a occuparsi della declinazione in termini pratici. Il taglio dell'energia si concretizzerà sicuramente eh, nelle ore eh, di popolazione. Punta della giornata e quindi sarà stabilito sulla base eh, dei dati a disposizione. Sempre a livello operativo, i distributori potranno eh, sicuramente eh, ridurre in modo automatico l'erogazione dell'energia dell elettrica, ma aggiornando i software attualmente in uso. Difficile stabilire quanti e quali elettrodomestici po si potranno eh, utilizzare. In seguito al taglio dell'energia, ma sicuramente sarà necessario operare delle scelte, soprattutto eh, appunto nelle ore di punta. Tutte le domande e le risposte eh, sul tema sono disponibili nell'articolo pubblicato sul Corriere.it. Con la notizia appena analizzata il tempo a disposizione per oggi è finito e noi torniamo sulle pagine di informazione fiscale per darci appuntamento sempre a domani alle 13.30. Arrivederci.